In Giappone non dovete vomitare davanti ai vostri amici per fare bella figura Non vengono ma vanno In Giappone per, veni per dire che vengono si dice che vanno Questo finirò ormai sul canale a cazzo, mi spiace sì. Seba incontra tre suoi amici italiani Per rispondere ad alcune delle domande più comuni Con i novelli, turisti si chiedono Appena arrivati in terra nipponica Sono qua a Nakano con Gabe Gause E siccome mi hanno chiesto un sacco di cose Sul Giappone e stavo rispondendo Proprio a gratis, ho detto no Monetizziamole queste domande Come si fa a rimorchiare in Giappone? Allora, rimorchiare in Giappone eh, in che posto? Cioè, c'è sempre una location Perché se vuoi rimorchiare in un locale, si fa in un modo Se vuoi rimorchiare per strada? Allora, se ti innamori per strada e vuoi conoscere una giapponese praticamente non c'è quasi nessun modo per... o lei è veramente una zoccola e quindi magari te la dà anche lì sul momento oppure è veramente difficile perché in giappone di solito ti dirà se mi massai e se ne se andrà via un po' a stile piccione. Perché comunque, a parte che veramente, cioè, anche un po' maleducato, eh, Cioè è strano. Però è difficile. È veramente difficile. Non mi è mai capitato di provarci con una per strada. E boh forse prova a aprire il Tinder. Se lei è su Tinder e la trovi a pochi metri, magari la poi le puoi parlare. Eh, può funzionare. In Italia non si usa? Io non l'ho mai usato, però ne ho può parlare. I cinquantenni, davvero. E gli altri dove rimorchiano? Scusa, su Instagram? Sì, sì, davvero. davvero? Eh, vabbè tornando sul discorso come rimorchiare giapponesi a cazzo Beh potete dire che se siete amici di Sebastiano Serafini di solito funziona Infatti devo dire che mi ringraziano spesso e così Bene, quindi no, di solito i giapponesi per rimorchiare, no, a parte gli scherzi Però in Giappone per mettersi insieme a long term bisogna fare questi gokon. In cui praticamente un numero uguale di ragazze e ragazze si siedono, parlano dei propri interessi Poi fanno un altro Gokon, kon fanno una serie di 5-6 gokon. kon Possono andare al karaoke, di solito a una cena, si va l'izzakaya, si bevecchia un po' E poi dopo magari, ah tu vivi nella stazione di, ah io vivo nella stazione Ah allora possiamo prendere il taxi insieme, allora un po' si divergono a coppiette e poi pian piano ci si mette insieme dopo si inizia, cioè è un processo lungo. Come funziona in Italia invece per rimorchiare una per strada? Ah ciao bella figa! Sì, <ride> funziona? Le, le risposte sono o un bello schiaffo sì. o una parolaccia o Dai mai. spiegaci eh. i tuoi i tuoi segreti per rimorchiare sì, per sì, strada tu che mi sembra un, un esperto. Mattina, eh. so il... Sì, sì ah sei bellissima vorrei farti qualche foto esatto. lo dico anch'io lo dirò anch'io L'addocchi la fai uno sguardo con cui addoccheresti una tipa ah. quella mano Così, no. Beh, aspetta fa vedere la mano bisogna fare anche il gesto della mano o basta sei sicuro non proprio forse funziona a lecce a trento funziona diverso a trento gli dico guten tag tipo. <ride> Cerimonia non è da ripetere, tipo, non lo so. Vabbè, ah beh, beh, in Ma Giappone non sa... In Italia, se scusa, se... quando stai per. vabbè, ah in Giappone comunque sapete che c'è la narrazione, ogni cosa che fanno, narrano. È An vero? Anche nel letto c'è la narrazione, però di è solito vero? lo fa l'uomo, quindi vero, non. Eh, Per gioia ho visto molti porno, quindi sai di no, cosa sto no, parlando. No, no. <ride> ecco qua l'esperta no, più coreana in Corea. Basta, bene. Vabbè, guarda che non c'è niente di male, tanto c'è il mosaico, quindi che mettono tutti i mosaici sì, sì, quindi ah basta di nuovo cagato è, C è che... in pieno in giappone in giappone invece funziona in modo diverso perché non vengono ma vanno in giappone per venire per dire che vengono si dice che vanno sai paese che vai paese che trovi eh, quindi no praticamente loro dicono iku per dire che stanno per venire che però dicono che stanno andando iku iku, iku". lo dicono No, però, però comunque se lo dicessi io così sembrerebbe che stessi dicendo che sto andando, andando, andando. Non è che. Perché i giapponesi dobbiamo, dovete sapere che non sono come gli italiani. Non è che ogni cosa che pensano è sporca o maliziosa. Quindi sono molto meno maliziosi. Quindi, se io dicessi anche i cui cui, cui cui, penserebbero tutt'altro. Penserebbero che devo andare boh, a fare al bagno. Tipo questo finirò ormai sul canale a cazzo. Mi spiace. Sì, sì. Però avevo letto un articolo su un giornale che ti sconsigliavano di farlo al karaoke. Non trombate nei karaoke perché ci sono le telecamere. Nell'internet caffè è già più fattibile, però anche là ci sono le telecamere Nei parchi è fattibile, però se vi trovano, beh, almeno potete scappare Quindi se volete farlo all'aperto consiglio i parchi e non gli internet caffè o i karaoke Consigli utili, no? Sì, sì, è felissimo. È il vostro primo viaggio? Sì Come vi è sembrato il Giappone? Fantastico Non lo so <ride> Hai incontrato già la ragazza giapponese dei tuoi sogni? Sì, dai Cioè, diciamo di 10 minuti terza domanda, posto preferito a Tokyo adesso che l'avete visitato? Forse Ueno mi è piaciuto molto Siete stati allo Zoo? Sì. sì Avete visto Ahachiko imbalsamato? No! Oddio c'era! L'avete visto? Siete stati al museo? Sì, no! e eh, se siete stati al museo potevate ammirare Hachiko eh, imbalsamato oh, tra un po' devono vedere, ma io devo dire che questa è una cosa che io e anche tanti giapponesi eravamo contro secondo me Hachiko dovevano, cioè imbalsam, non dovevano imbalsamare, io sono no, contro eh, l'imbalsamazione yeah. ma tanti giapponesi erano contro, non so chi l'ha imbalsamato, chi ha avuto questa genialità però gli hanno fatto un monumento nel cimitero di Aoyama insieme a Isaburo Uen comunque dieci anni l'ha aspettato, voi avete visto il film americano di Hachiko? Vi è piaciuto? Io non ho visto mezzo, non ce la faccio più. A parte che poi no. prima di tutto ero la ma. com'è? è ambientato non in Giappone? Cioè, eh, questa eh, è stata eh, la prima cosa. Anche se. No, era un bel film, era un bel film, però io, io non riesco a vedere film dove ci sono animali che vengono maltrattati O che aspettano il padrone, no, no, no, non ci riesco Non abbandonate mai i cani Quinta domanda, quinta e ultima domanda che Cosa gli è nervosito di più? Cosa, cosa gli è nervosito? Di rispettare in fila? Aspettare in fila No, rispettare in fila No, comunque In che senso? Tipo per non salire in treno? Sì, sulla fila è credibile In realtà è comodissimo, è ma io non lo so è molto più scomodo quando non c'è la fila Ma tra l'altro poi vi fa ridere che tutti si lamentano del, Cioè che tutti è parlano profonda. del treno giapponese che è strapieno Ma scusate avete mai visto i treni a New York? Oppure i, i treni in India? Cioè, cioè veramente sono pericolosi Molto molto più pieni di quelli giapponesi in Italia? Sei i paesi italiani sì. quando sono stragolti Ah sì? Eh non lo so, io non prendo il bus in Italia Corro Avete un'ultima domanda? Dai, Un'ultima domanda così chiediamo questo bel video Cosa bisogna regalare? Per farsi dire un sì Ah ok, cosa bisogna regalare? Allora gli assegni in bianco funzionano sempre con le giappine? No, comunque no, scherzi a parte Qua farò anche un video a parte in cui parlo proprio Conoscete il Giappone a 360 gradi? È una pagina Facebook eh, E là c'era scritto proprio una eh, minchiata che non è vera Cioè ci hanno scritto tante Ho fatto proprio un video su le 5 minchiate che ha detto oh, questo sito in questo articolo ah. Questa non l'ho mai sentita però è bellissima Sentitela Vomitare dopo aver trascorso una serata con gli amici E quindi dopo aver bevuto molto Non è così irresponsabile come per gli occidentali Anzi il fatto di vomitare è ben gradito perché significa Essersi sacrificati per la felicità degli amici e la gioia di stare insieme uh, No, non è così Uno vomita e gli fa Oh bravo sei un vomitone No tra l'altro io sono un amico che ha vomitato su una giacca di un mio amico E da lì l'hanno chiamata sempre Gerochan Ossia vomitina Quindi diciamo che non è una cosa bella In Giappone non dovete vomitare davanti ai vostri amici Per fare bella figura Potete benissimo bere e non vomitare Io non ho mai vomitato in Giappone Consiglio da amico non vomitate mai nei taxi in Giappone Perché può costarvi anche 30.000 euro Quindi se proprio vi viene la vomitare Piuttosto lanciatevi ma non vomitate vista. Dicevano che se regali un fiore Per i giapponesi è una cosa brutta Perché ricorda è quello che regali al funerale. Perché se regala solo... Non è una cosa vera, cioè è una balla. Anzi, se regali una rosa, è giusto contenta, la tipa. Quindi informatevi. O almeno... Però Quindi, hai capito il pioggio dei fiori c'è per ogni eh, parte Dipende sì. pure che fiori sì. vai a terra. Eh, esatto, c'è un, fi... un fiore che non puoi regalare al Giappone, che è il fiore di Kiko. Che quello lo regali ai morti. Però eh. di solito eh, non... cioè, indipendentemente dal numero, non è che se ne dai uno: pensano alla morte. E, e comunque non è che porti un fiore solo sulla tomba. Io sono stato proprio in una. In una tomba anara e proprio in questi giorni a vedere eh, la mamma di un mio amico che purtroppo è venuta a mancare e abbiamo portato tanti fiori. E anche poi abbiamo portato anche il riso per dire. Perché si porta il riso e si mettono le fasci così. Infatti è per quello che non dovete mai lasciare le fasci così. Perché ricorda anche la. Praticamente tutte le cose che puoi fare con le bacchette e puoi ricordare la morte in ogni dove. Oh mio dio, siamo a 10 minuti di video. Allora la domanda era cosa regalare a una tipa sì. per farsi dire di sì. Un cd di Sebastian Serafini if il nuovo singolo Compratelo funziona. No, comunque, scherzi a parte, no, non c'è una cosa che per... Non lo so, dipende dalla persona. Però, boh, boh cos'è che si regala in Italia per farsi dire di sì? Ma per farsi dire di, di sì ha una proposta di matrimonio o ha no, un'uscita? uscita? un'uscita, ha un'uscita ma forse qualcosa però ma, ma, Dipende dalla ragazza Cioè c'è cioè, tipo la ragazza qui Però penso che comunque se è qualcosa che viene dal cuore Qualcosa che ci avete speso tempo per farlo Piaccia di più di una cosa che costa tanto Che magari non le piace Diciamo a questo coglione che mi piace Tanto comunque lo accetterà comunque perché è giapponese Quindi deve accettarlo E anche se gli regalate una cosa che non le piace Comunque se ci avete speso tempo Lei apprezzerà e va bene, quindi queste erano le tre informazioni inutili che mi hanno chiesto, ho dato le risposte inutili, grazie mille per essere stati con me, ci vediamo al prossimo video, ciao!